Io sono il suo re, la sua regina e lui a venire da me Voi è un po' strano come suona ma va bene Io sono il re o la regina Però questo test Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video Oggi mi trovo a casa di Yari Che per chi non lo conoscesse Instagram qui e Seguite anche il mio è la persona che mi edita i miei video sul canale di Giappone E oggi a proposito di video di canale di Giappone faremo il test Yandere o tsundere Che per chi non sa cosa volesse dire andatevi a vedere il video Pezzettino di video Vi siete mai scontrati con qualche personaggio yandere o tsundere? Scopritelo assieme a noi in questo video Bene un sacco di voi mi hanno detto che sono Yandere un sacco di voi mi ha detto che sono Zundere mi avete anche chiesto tra di voi Tra i commenti tu che cosa sei Seba sei più Yandere o Zundere ragazzi non lo so Quindi adesso andiamo a fare Il test e lo scopriamo insieme Bene siamo su questo Sito che mi sembra più che attendibile Giusto il sito golden boy Show bene Che dire ah no che dire sei Pensavo che dire bene lui lo fa da computer Io lo faccio da cellulare tra l'altro il suo cellulare perché. Tu ti fidi a dare a me un tuo cellulare in mano, io non lo e so Ragazzi, allora, iniziamo subito Possiamo partire Leggi tu le domande Ok, ti piace un ragazzo o una ragazza? Cosa fai? N okay. Nulla, ho paura a dirglielo Ok Ci provo anche se potrebbe spezzarmi il cuore, lo sì. la stalkerò dalla mattina alla sera, deve essere mio barna mia mm -hmm. Io sono il suo re, la sua regina e lui a venire okay. da me Qui è un po' strano come suona, ma va bene Io sono il re o la regina Sono il suo dio barra dea, lui mi adora Se, come posso mai una cosa del genere L'ultima, tre puntini Allora, io sono indeciso tra due Non so se sono la sua regina o re O suo dio dea Però nel dubbio risponderei tre puntini Perché in effetti non so non come mi comporterei Ok, andiamo avanti avanti, prossima domanda il tuo partner ti tradisce, se no non mi hai mai fregato nulla di lui, barra lei tre puntini, piangi un po' senza farsi vedere sto male, ma la vita va avanti a morte, nessuno può lasciare l'imperatore barra l'imperatrice <ride> ma basta, ma dai chi è che risponderà ah si, sì, mi è venuto in mente che potrebbe rispondere così, kamisama ti maledirà mortale, oh o, tranquillo barra tranquillo, ucciderò la ragazza, innanzi ai tuoi occhi, poi i tuoi cari, il tuo animale domestico e starai per sempre con me questo è più da yander, tu quale saresti, te? Io so già quale sarei. Eh, ma io, no, eh, in realtà, eh, non sono nessuno di queste. Perché io sarei. La vita va avanti, punto. Sì, cioè, anche io anche Per me è uguale. Io sarei la eh, Shogunai. Anche per me è uguale. Direi che se non stai. Cioè, non me ne hai mai fregato nulla, no. Perché sennò sarei anche scemo. Sì, non fai. Sto male, ma la vita va avanti. Tra queste, esatto. però, in realtà, non c'è realmente la mia Ansar. <ride> Andiamo avanti, ragazzi. Lui, lei ti dice. Vuoi metterti con me? Come reagisci? Lo picchia. Devo pensarci un po'. Bacca, riuscisce chinando il volto. Oh, sì, sono la più felice del fottuto universo. Il sovrano acconsente alla sua richiesta. Ma sì, però questo test, cioè, se rispondete seriamente, chi è che direbbe mai questa frase? Ami così tanto il tuo dio? Aishiteru. Grazie, amore, prometto che nulla e nessuno potrà rovinare la nostra storia. Al cioè, quindi... contrario ucciderò tu. Ma eh, vabbè, io direi, rossisco chinando il volto. Ma no, io direi, sì, ma questo sì, certo. Mm, cioè, in realtà, anche qui... Mm, Boh, beh, sì dai, diciamo sì, incerto Tu perché cosa fai? Anche ma ha è... fatto tutte la stessa? Eh, perché ho che fare così, sono Ok, qua. tu ti ritieni violento, a fuori dolce Ma praticamente qua, tu sei già Tu uno sa rispondere a questa domanda Già sa dire se è yandere, zundere mm -hmm. o tutti gli altri no. dere. Io come sai mi ritengo dolce, ragazzi Ah no, realista ed esuberante No, ah. un principe, una principessa <ride> Il tuo di, mamma mia Ma io, boh, non lo so, dolce Eh, oh, io realista ed esuberante Vai. E anche tenero e raggiante <ride> E canto rock and roll, dest elegante. Ma conoscete questa canzone meglio di no? È Gemelle Ollow, tu non lo conosci? No. Ok, il tuo, il tuo il colore preferito? preferito? Nero, violetto, arancione, rosa, argento, verde, rosso sangue. Ma e a me piace il rosso. Laura, l'argento e <ride> Il Rosso sangue, ma però mi piace. Io, non so, ma il nero è che mi sembra di fare l'emo. Quindi, boh Io il rosso sangue. Io metto il... Um, a me piace il blu Che non c'è, io metto il nero dai Qualcosa ti tocca Mm. No. Ah no, qualcuno ti tocca palpa. Tu bacaino, picchia selvaggiamente, prende la mano e la leva, avvanta lo fissa, pervertito. Ma questo è per ragazza alla fine. Eh esatto. No, e ci entrai, bacca, a morte il pervertito. Per il tuo Dio ti comanda Per il tuo ti A coltella, direi, vabbè, a a coltella. coltella scusa, <ride> eh. No, io direi tu bacca, picchia selvaggiamente. Però scusa, picchia magari ci gode anche. Prende la mano e la leva, no? Sì. Però scusa scusa, tra tutte le risposte non c'è neanche una che, che ci sta. Scusa, eh. proprio Praticamente qualcuno ti oh, palpa eh. vorrei capire anche chi è questo qualcuno? Vabbè direi, no, no. ma praticamente la, la quinta è sempre qualcosa di regale, la, la sesta è sempre qualcosa di divino Ok Mi eh. sento più simile a Taiga Toradora, Yuki Nagato, la malinconia di Haruhi Ah, io so già chi mi sento Kirigiri, puoi lo sai, la malinconia di A Parte che ne conosco solo una, quindi Un io devo rispondere a canzone amico <ride> Perché sono una cantante anche io Guarda che eh. di questa ti diranno già che cosa sei, eh mm. andiamo di lui o lei, quello che sia. E questo è per ragazze, però, sì. dai. Forza. Sono dere dere io. Mm -hmm. <ride> Anch'io sono il risultato da eredere Eh vedi. Siamo dei moe Eh mio, diciamo che moe proprio Facciamo un po' impressione Ma no Beh io ci assomiglio moltissimo alla ragazza Direi proprio uguali Moe è la prima parola che mi viene in mente Quando vedo e penso a te Sei assolutamente carina Divertente, rilassante, fantastica, dolce, energica Sei una vera e propria forza della natura E al 70% è un gran bel co Ma cosa al 70%? ma Eh perché l'altro 30% non lo vedono Perché è coperto da capelli Vabbè, okay. non ti vergogni di mostrare a tutti come ce l'hai fatta No, come sei, sei fatta Vabbè, io non sono Moe, però <ride> guardando i risultati Vabbè ragazzi, abbiamo capito che questo test era una cagata, quindi uscirà lo stesso questo video ma sì, ormai l'abbiamo registrato quindi ragazzi ditemi che cosa ne pensate e come avete scoperto siamo due dere e, e, e niente che dire <ride> ciao a tutti pollettine pollettine noi ci vediamo al prossimo video fantastico e speriamo meglio di questo e fate anche voi il test e sì, scrivetemi che cosa siete voi un abbraccione da Seba ciao a tutti. ciao vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store e se vi va